Il corso online dedicato alla qualità dei servizi web è organizzato da Formets.pa e vuole raccontare, con un linguaggio semplice e accessibile, questo tema sempre di grande attualità e oggetto di continue evoluzioni, miglioramenti e innovazioni. Si tratta di un argomento molto attuale in Italia e certamente in progress, anche in considerazione del fatto che di cambiamenti imminenti in tema di servizi web si parla ripetutamente sia nella strategia per la crescita digitale del governo, sia nella recente riforma della pubblica amministrazione. Il corso si concentra, in molti degli argomenti trattati, sull'attenzione ai cittadini il cui coinvolgimento è essenziale in tutte le fasi di vita del servizio web, dalla fase di progettazione a quella di valutazione, fino a quella, come ovvio, di erogazione. I cittadini dunque sono sempre più al centro e riprendendo proprio quanto ci dice l'articolo 1 della riforma PA, i servizi in modalità digitale sono ormai considerati non più solo un dovere da parte delle amministrazioni, bensì un diritto riconosciuto ai cittadini. L'esercizio del diritto di cittadinanza avviene tramite strumenti, come ad esempio l'identità digitale o l'anagrafe unica, in grado di abilitare la semplificazione di numerosi adempimenti e realizzare progressivamente il principio di digital by default, in base al quale i servizi devono essere progettati ed erogati in primo luogo in forma digitale. Questo corso illustra i principali aspetti e le caratteristiche che dovrebbero avere i servizi web dell'EPA per essere definiti di qualità, dove per servizio web si intende principalmente la parte online del servizio stesso. Più nello specifico permette di comprendere come creare servizi web di qualità all'interno del complesso contesto normativo e istituzionale italiano, inquadrando cosa sono i servizi web e qual è lo stato dell'arte, quali sono i metodi e i passi da seguire per una progettazione ottimale, quali caratteristiche devono avere per essere efficaci in termini di contenuti, accessibilità e usabilità e quali sono infine gli strumenti per valutarli. L'obiettivo di questo corso online è trasferire conoscenze e competenze di base utili ad accrescere la consapevolezza sul tema della qualità dei servizi web nelle pubbliche amministrazioni e a comprendere come arrivare ad erogare servizi così buoni che i cittadini desiderino usarli. Così buoni perché utili sia ai cittadini che alle imprese, che possono trarre vantaggi enormi dalla semplificazione delle procedure, che servizi efficienti e funzionanti possono garantire, e così buoni anche per l'EPA, che con servizi più efficaci migliorano il rapporto con i cittadini risparmiando tempo ed evitando sprechi. All'interno di questo corso avremo modo di approfondire meglio questo e altri aspetti relativi alla qualità dei servizi web dell'EPA. I, I destinatari principali sono i dirigenti e i funzionari delle regioni e degli enti territoriali della Calabria, della Campania, della Puglia e della Sicilia. L'iscrizione al corso è comunque aperta a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane ed è gratuita. Per iscriversi basta accedere alla piattaforma Eventi PA e procedere con la scelta del corso e la richiesta di iscrizione. Ma di cosa parleremo nello specifico durante questo percorso? I contenuti pensati per questo corso base sono stati strutturati e organizzati in quattro moduli didattici, per ognuno dei quali è prevista una settimana di approfondimento e lavoro a distanza sulla piattaforma e-learning. Il modulo 1 descrive cosa sono i servizi web, li colloca nella storia dell'APA online e orienta alcune scelte strategiche per non farsi trovare impreparati all'avvento del mobile e agli indirizzi del governo. Nel secondo modulo si passa a parlare di progettazione per capire come progettare servizi web di qualità. Sono qui descritti i metodi progettuali più comuni e i principali punti critici dei processi tradizionali. In questo modulo sono introdotti anche i modelli di processo progettuale centrati sull'utente e quindi sui cittadini e i suggerimenti utili per come inserirli in un capitolato tecnico. Si passa poi nel terzo modulo a definire le principali caratteristiche di un servizio web di qualità e a illustrare come far sì che i servizi web risultino efficaci rendendoli gradevoli, affidabili, facili da usare, usabili e accessibili. Infine, il quarto modulo illustra come valutare la qualità di un servizio web attraverso metodologie semplificate di test di usabilità da condurre con gli utenti. In particolare, attraverso l'uso del protocollo EGLU 2.1 ED e GLU-M. Passando a informazioni più pratiche rispetto all'erogazione e alle modalità di fruizione dei contenuti e dei materiali didattici, vi ricordo che il corso si svolge interamente online, ha una durata complessiva di 12 ore e si sviluppa nell'arco di 4 settimane, una settimana per ogni modulo. L'impegno medio richiesto è di 3 ore settimanali. I contenuti del corso sono fruiti in apprendimento autonomo, ma i partecipanti sono comunque affiancati da tutor che forniscono un supporto tecnico nell'utilizzo degli strumenti online per tutto il periodo di erogazione del corso e con i quali si può interagire attraverso il forum presente sulla piattaforma. In questo corso non sono previste attività sincrone come aule virtuali o webinar, ma all'interno di ognuno dei quattro moduli che abbiamo visto prima troverete una serie di materiali didattici multimediali di diverso tipo. Ci sono lezioni multimediali, che sono delle lezioni audio-video con animazioni e momenti di interazione. Ci sono poi delle videolezioni in cui sarete guidati nell'approfondimento di alcuni temi che risultano fondamentali per la comprensione del tema trattato. Ci sono inoltre delle interviste a esperti di settore o testimonianze di esperienze e progetti che sono stati innovativi o di particolare interesse sul tema dei servizi web e dell'innovazione nelle pubbliche amministrazioni. Il corso richiederà anche un impegno da parte dei partecipanti per verificare il corretto apprendimento dei contenuti fruiti nei vari moduli didattici. A questo scopo utilizzeremo i test di valutazione e le esercitazioni online. I test di valutazione consistono in quiz a cui rispondere all'interno della piattaforma e-learning al, al termine di ogni modulo. Invece, eh, le esercitazioni consistono nella redazione di elaborati da consegnare online. Le esercitazioni devono essere obbligatoriamente completate nelle scadenze programmate, seguendo le istruzioni date dal tutor sul forum del corso, che darà indicazioni sui tempi e le modalità di consegna. Dopo la consegna delle esercitazioni, tutti i partecipanti saranno coinvolti in una peer review, cioè una valutazione tra pari sul lavoro svolto dai colleghi del corso. La revisione delle esercitazioni altrui aiuta anche ad autovalutare la propria esercitazione. Dal confronto con gli altri lo sappiamo si apprende sempre, quindi anche questa fase rappresenta un importante momento di crescita. Bene, a questo punto non mi resta che salutarvi e augurare a tutti buon lavoro.